Il 2022 è stato proprio un anno stupendo, fantastico amore Non credo sia stato proprio fantastico Come no? È stato l'anno più bello di sempre Quale bello amore, è stato un anno disastroso, un disastro quest'anno! Ma no, l'agenzia delle entrate, no! Ma che anno di merda! mancava solo la febbre! Tesoro, che anno di merda! 20 giorni che sto male! Oh. Guarda tesoro è proprio un anno di merda! Ci si è rotta anche la macchina oggi, guarda! Lascia perdere, lascia perdere! No amore, è stato un anno fantastico! E sai perché? No, perché? Ci siamo sposati! Appunto! Appunto! No, non è l'emozione Non è l'emozione Ah <ride> ah